Stai aspettando che il tempo passi? Cosa stai aspettando? Stai aspettando che voli via? Cosa stai aspettando? Stai chiudendo gli occhi e immaginando che quando i problemi saranno svaniti o spariranno inizierà la tua nuova vita? Attenta perché non è così. I problemi fanno parte della vita, sono gli ostacoli che la vita ci ha messo davanti, come è giusto che sia. La vita è fatta di questo. Non aspettare che i problemi passino, perché ne arriveranno degli altri. C'è una cosa da fare. Impara invece a viverli e a superarli. Fallo, fallo, provaci. E se ti è difficile, allenati per riuscirci. È possibile allenarsi, come succede per qualsiasi tipo di sport. Puoi leggere, puoi documentarti. Se vai in libreria troverai tantissimi libri che parleranno di questo, che ti aiuteranno, oppure iscriviti a un corso, a un seminario che ti dia coraggio per reagire, a trovare energia, entusiasmo ce ne sono tanti e mettiti in condizione di affrontare quello che ti fa paura perché la paura a certe volte è una cosa strana c'è un esempio molto bello che parla di un'ombra parla di una persona che al tramonto sta camminando è sola, sente dei passi e vede che un'ombra la sta seguendo e vede un'ombra lunghissima e pensa che dietro di lei ci sia un gigante ma non è così perché quando si gira il coraggio di girarsi vede che un nanetto, è piccolino ma il sole è molto basso e allora l'ombra sembra lunghissima certe volte ci spaventiamo per niente e allora aspettiamo, aspettiamo che passi il tempo, gli anni e quando passano gli anni passano i nostri sogni, passa la nostra vita il corso sarà a Genova, il corso Winner sarà a Genova il 26 e il 27 di marzo e davvero se ci sarai io ne sarò felice Ma se non ci sarai non importa Ma fai in modo per non rimandare Per affrontare e per vincere Perché ricordati che il tempo non aspetta nessuno Grande abbraccio da Maurizio